Dottor Calvi, eh, lei come legale della famiglia Pasolini ha parlato di omicidio politico anche recentemente, le chiediamo se eh, ha sempre ehm, avuto questa convinzione per quali motivi o se vi è giunto in seguito alla riapertura del caso nel 2010? No, questa è stata un'idea fondamentale fin dall'inizio, fin dal primo momento, nel 2010 no non ha cambiato nulla rispetto all'ipotesi iniziale, è un delitto politico, nel senso più alto del termine. La prova che sia un delitto politico è nella storia precedente, la, la morte di Pierpaolo. Pierpaolo è stato processato per circa 35-36 volte, ha avuto 35-36 processi ed è stato perseguitato, è stato condannato per le cose più assurde. Per esempio, per il film La Ricotta, fu condannato per vilipendio alla religione di Stato. E, ero, è stato perseguitato, diciamo così. In più, era stato costantemente aggredito, eh, aggredito fisicamente anche. Quindi, come dire, era un soggetto che non, non poteva né doveva ancora continuare la sua battaglia. Eh, io credo che ora dopo 40 anni è difficile individuare chi, chi sono quelli che fin dall'inizio, quando io scrissi la mia ringa difensiva, dissi che era, Pelosi non era solo, c'erano sicuramente gli ignoti e il primo grado confermò il processo dicendo condannò Pelosi per omicidio in concorso con gli ignoti. Quindi, Coloro che erano presenti allora potevano essere facilmente individuati. Non solo non fu fatto, ma furono anche occultate le prove. Ci fu, fu fatto di tutto per impedire che si accertassero chi fossero gli ignoti. Oggi è difficile cercare, dopo 40 anni, chi era presente lì quel giorno. Eh, però ecco una domanda che credo noi dobbiamo farci non è più chi... Ma perché? Perché per Paolo è stato ucciso? Io credo, sono convinto di questo, che per Paolo è stato ucciso perché non parlasse più. Non è un caso che per 40 anni, per Paolo, è stato ignorato in Italia. Ora, Pasolini sicuramente è stato l'intellettuale più importante che abbiamo avuto nel paese, uno degli intellettuali europei più rilevanti. Per 40 anni non si è più parlato di lui, adesso si ricomincia a parlare e quindi l'obiettivo che coloro che hanno perpetrato terribile, uh, questa terribile tragedia è stato raggiunto, per 40 anni di Pierpaolo non si è più parlato. Nel mondo intero si parlava sempre di Pierpaolo. Io quando andai a fare una conferenza a New York all'Istituto Italiano di Cultura, dovettero mettere gli altoparlanti fuori per tanta gente che c'era ed erano politici erano intellettuali professori universitari uomini del cinema era a new york ma parlo di 15 anni fa e questa era la prova che nel mondo Pierpaolo era una persona che godeva una una fama e una stima infinita in italia scomparve allora la domanda che ci dobbiamo fare è se l'obiettivo non fosse proprio questo non far parlare più colui che sul Corriere della Sera scriveva io so